Belen Rodricon con accento acuto Guetz perde le staffe in difesa di Jeremias, le dure parole Jeremias Rodricon con accento acuto Guetz dopo la litigata, sua sorella Belen lo difende. In seguito alla litigata tra Jeremias Rodricone con accento acuto Guez e Simona, Belen Rodricon con accento acuto Guez ha caricato una foto del fratello sul suo profilo Instagram, la stessa foto profilo dell'articolo, e ha poi scritto una lunga lamentela in difesa del giovane ragazzo. Precisamente la conduttrice di Tu Q Vales ha affermato che stava facendo un giro su internet e ha visto dei titoloni assurdi, frasi tolte dal contesto, virgolettati mai detti e insomma, come ha sottolineato la showgirl, delle cose assurde. Belenna ha poi continuato, dichiarando che lei è sempre connessa e che legge tutti gli articoli che pubblicano su di lei o sulla sua famiglia, ma questa volta ha deciso di dire la sua. La Rodricon con accento acuto guezza quindi scritto rabbiosa. La casa del grande fratello è un format ideato per spiare 24 ore su 24 il comportamento di persone scelte ad hoc, persone che non potranno mai nascondersi, persone che saranno monitorate ogni giorno, secondo dopo secondo. L'unico particolare da ricordare è che la casa ospita personaggi dello spettacolo, dello sport e quindi queste persone saranno sicuramente più attente a quel che diranno anche perché conoscono meglio certi meccanismi televisivi, insomma quello che è ben visto da fuori e quello che non lo è affatto. Dopo aver spiegato cosa succede realmente all'interno della casa più spiata d'Italia, Belen ha voluto rivolgere agli haters di suo fratello una domanda, e ha richiesto la massima sincerità. Belen Rodricone con accento acuto guezza arrabbiata contro gli haters di Jeremias, questa cosa è assurda. Elena ha quindi chiesto a chiunque abbia scritto cattiverie contro Jeremias Rodripon con accento acuto Guetz se nella loro vita quotidiana non si sono mai arrabbiati con qualcuno, e se quando accadeva non riempivano questo qualcuno di parolacce. Inoltre, la showgirl ha anche chiesto ai suoi fan se è mai capitato a loro di essere stati a casa a parlare in confidenza con un amico di qualcuno che precedentemente li aveva offesi. E se in quel momento fesse sfuggito a loro qualche brutta parola o pensiero. Insomma, il succo che ha voluto far capire la conduttrice di Tusicue vale è solo uno, a tutti della vita ci è capitato di perdere le staffe, e perché quindi crocifiggere in questo modo suo fratello? A tal proposito, Belen ha continuato. Beh se avessimo una telecamera attaccata al collo ogni giorno sono convinta al mille per mille che ne vedremo delle belle, perché l'essere umano è fatto di chiari e scuri, tutti. E chi davanti alle telecamere non sclera mai, o non dice mai una parolaccia, o non manda mai a quel paese nessuno, scusatemi ma sta recitando. Infine. La Rodricon con accento acuto guezza ha sottolineato che non sta giustificando il momento di rabbia di Jeremias al GFVIP, ma ha voluto solo far capire che tale momento è capitato a tutti, se ci pensiamo un po', e ha concluso il lungo discorso dichiarando che la violenza è una parola complessa, e prima di utilizzarla bisogna comprendere il suo significato.